Giorgio Simone, di Teuro Special, noi facciamo attrezzature per stampaggio viti. E questo è un seghetto che viene usato soprattutto per tagliare pezzi tondi e quadri, ad esempio questi qua. Adesso andiamo a montare questa lama qua che è bimetallica. La caratteristica di questa lama ha la peculiarità del dente rinforzato rispetto alle lame tradizionali, allora è anche molto più resistente ok adesso faccio la preparazione allora 75 di velocità refrigerante va usato su un pezzo un t e adesso facciamo un taglio Il taglio è venuto bene, bello liscio. Adesso proviamo con un altro pezzo tondo invece di un T. bello liscio, guarda il pezzo che ha tagliato, adesso facciamo una lavorazione con un pezzo tondo pieno, non un tubo, e vediamo come lavora. taglio è venuto bello liscio. ma poi Adesso proviamo con un altro pezzo. Questa lama ha una stralatura maggiorata che serve a dei pezzi che tendono a stringersi a non inc incastrarsi con i denti della lama. E adesso proviamo a vedere cosa succede a tagliare. Sono a 75 di velocità. adesso sono due tu un tubo e un quadro in inox proviamo a tagliarli adesso la velocità invece di 75 facciamo 40 che essendo inox Allora adesso proviamo un test estremo con un T, un tubo, dentro in un tubo c'è un pezzo pieno tondo e un piatto. Testiamo la, la, la resistenza della lama, velocità sempre 75 e proviamo a tagliarlo. Oggi abbiamo provato una lama nuova della Crino, di solito noi usiamo altre lame sempre della Crino e oggi siamo trovati bene con questa lama e passeremo a utilizzarla costantemente. Ciao!